Come vedono qui è lo spazio dove questi ragazzi vengono per passare dei momenti di felicità. No, micro, micro. laui. Yeah. Come vedono sono tanti ragazzi, eh, senza problemi, però noi abbiamo i problemi per dare a tutti questi ragazzi mangiare almeno due volte al giorno, vestirli, occuparsi della loro salute, prepararli per la scuola, eh, le spese sono non indifferenti, abbiamo bisogno di tanti cuori, ma abbiamo bisogno anche di tante mani che si con le nostre mani per aiutarci in questo lavoro con i ragazzi.